Mi chiamo Claudia Scaramella e pratico questo hobby dall'età di 11 anni. Il mio sogno era di volare e l'unico modo in cui potevo farlo era usando l'immaginazione. Incominciai a praticarlo per caso e subito notai quelle meravigliose emozioni che il mio insegnante cercava di trasmettermi. Il volo vincolato non è girare solamente intorno trascinati da questo modello. Il volo vincolato è gioia, rabbia, passione, sacrificio, lotta, tristezza e sintonia. Perché quando sono lì in mezzo, io e il mio modello, siamo un'unica anima, un'anima libera. Un anno fa questo mio hobby si trasformò in un vero e proprio sport. Un anno fa diventare un'azzurra e iniziai a far parte della nazionale italiana. E fu così che iniziò la mia avventura, proprio lì in mezzo, quella difficile avventura piena di sacrifici, piena di sforzi, non solo dalla mia parte, ma anche da chi mi ha allenato ogni giorno per rendermi un atleta migliore. Il 3 agosto partì in Ungheria per il mio primo campionato europeo Ancora adesso per me è veramente difficile raccontare quelle meravigliose emozioni dopo giornate di stress intense e lacrime mi classificai terza con ben 274,9 km h dopo la Russia e l'Ucraina. Mi capita spesso di ripensare quei indimenticabili momenti in quel luogo dove ho lasciato il cuore. Ma ora come ora mi ritrovo lì, in quella pista, a allenarmi per la mia prossima gara che si terrà in Polonia. Il Mondiale 2014, dove spero di superare il mio record attuale e di portare a casa una medaglia. Mi chiamo... Claudia Scaramella e sono la prima donna pilota italiana junior nella storia del volo vincolato.